Ciao, sono Vittorio Gazzera, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report di dicembre, ormai a ridosso del Natale, servirà per scambiarci gli auguri e anche per eh, raccontarvi le ultimissime novità per quanto riguarda la Vertical Green Productions. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! Il mese di dicembre è senza dubbio il mese di Gardens Space Opera che con il suo primo episodio Alpine fa il suo esordio pubblico a Milano. Lunedì 17 i cosmonauti di Gardens, cioè il sottoscritto Manuel Chirigato e Tiziana Comis, hanno presenziato all'inaugurazione della mostra collettiva memorie abbandonate, ospitata dall'associazione circuiti dinamici all'interno della quale c'è stata la possibilità di confrontarsi con molti artisti e che ha visto anche un'affluenza di pubblico eh, considerevole. È stata un'esperienza istruttiva e, e molto piacevole al tempo stesso. Chiunque fosse interessato a visitare questa mostra eh, lo può fare il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 19 fino al 18 di gennaio. Alpine si mostra in una sua versione ahimè eh, ridotta per motivi di organizzazione eh, interni all'associazione eh, ma oltre ad Alpine è possibile vedere opere di grande interesse di altri artisti che eh, come il sottoscritto hanno partecipato a questa collettiva seguendo un tema eh, molto molto interessante. Nel frattempo, nelle retrovie, il lavoro su Alpine sta giungendo al termine. Eh, in tutto questo mese e ancora nelle prime settimane di gennaio 2019 affinerò l'opera estesa che verrà rilasciata in DVD e in digital download, nei prossimi report vi indicherò anche dove poter reperire Alpine nella sua versione estesa e anche dove poterlo andare a vedere di persona nelle mostre, nelle esposizioni che a partire dal 2019 vedranno Alpine tra gli ospiti. Ci sono stati in queste settimane, in questi mesi, delle richieste da parte di galleristi e musei eh, di cui però non vi racconto ancora nulla per scaramanzia, eh, però ecco, oltre al DVD e al digital download, sarà possibile vedere Alpine di Gardens Space Opera nella sua versione eh, estesa, eh, anche in altre parti d'Italia e probabilmente anche in scenari internazionali. Vi tornerò aggiornati sulle date e sui luoghi in cui eh, Alpine verrà esposto eh, in giro per il mondo nei prossimi report. Come ho avuto modo di dire nel report precedente, la fine dell'anno coincide con un aumento incredibile del lavoro, di progetti che si accavallano, insomma, di impegni che si moltiplicano e quindi anche gli altri progetti della Vertical Green che eseguano da, dal mega progetto Gardens Space Opera stanno subendo delle battute d'arresto fisiologiche eh, con piccoli aggiornamenti che però non li rendono ancora pronti per dei reveal eh, veri e propri. Lo prometto, da gennaio barra febbraio 2019 Sarò in grado di mostrarvi gli avanzamenti dei lavori per quanto riguarda Flatland, Red Random, Dead or Alive che però al momento non sono ancora pronti per essere rivelati come si deve quindi prima di annunciare delle minuzie aspetto di avere più carne al fuoco da poter condividere con voi Con una piccola eccezione Flatland come da aggiornamenti precedenti sta eh, avanzando da un punto di vista eh, strettamente musicale al momento eh, l'ambito del visual design non è ancora completo al 100% ma eh, il fronte musicale invece con i fratelli Russell e Robert Giffen di New York che stanno curando la colonna sonora originale mi hanno sottoposto dei nuovi brani che andranno a comporre la, la host la eh, colonna sonora eh, di questa serie e sono dei brani non solo eh, molto belli ma eh, molto molto molto caratterizzanti che mi stanno aiutando anche a concepire eh, a livello visivo l'intera serie eh, che sarà molto probabilmente una miniserie composta da più o meno sei episodi però la sceneggiatura ancora non è finita quindi eh, non mi sbilancio troppo nel dire questo, però musicalmente, ecco, eh, la serie sta assumendo una struttura molto solida, molto caratteristica, molto molto bella, è inutile che lo dica io, eh, come chiedere all'oste se è buono il vino, però eh, fidatevi che la colonna sonora sarà un elemento estremamente caratterizzante e eh, quello che riesco a vedere all'orizzonte per quanto riguarda Flatland è un prodotto non solo molto interessante, ma che potrebbe anche fare strada. Io incrocio le dita il mio desiderio per l'anno nuovo, già l'ho messo nel cassetto, quindi eh, ai prossimi report per gli aggiornamenti al riguardo. E quindi nel salutarvi e nell'augurarvi un buon Natale e un buonissimo anno nuovo, eh, vi ricordo appunto che se siete di Milano o passate da quelle parti Entro il 18 di gennaio potete visitare la mostra collettiva Memorie abbandonate presso l'associazione Circuiti Dinamici, metterò l'indirizzo in descrizione per poter vedere un estratto di Alpine from Gardens Space Opera e altre opere di sicuro interesse. Ci saranno nuovi aggiornamenti. Eh, il prossimo anno, di carne al fuoco ce n'è tantissima come il mio solito, ehm, però piano piano tutto sta eh, andando proprio a posto, è un periodo eh, molto interessante e molto proficuo eh, da questo punto di vista, quindi il 2019 si aprirà sicuramente all'insegna di novità e di eh, traguardi eh, raggiunti e da raggiungere, quindi io sono carichissimo, spero che lo siate anche voi e se non lo siete spero che queste vacanze di Natale e di Capodanno vi aiutino a ricaricare le batterie. Nel frattempo vi ringrazio eh, per avermi seguito e per seguirmi eh, sempre. Visto che siamo sotto Natale, ormai eh, siamo agli sgoccioli, se volete fare un regalo all'ultimo momento visitate il nostro store online su Redbubble per farvi e farci un regalo, come sempre, e di seguire la pagina Facebook, il sito internet e il profilo Instagram per tutte le novità e gli aggiornamenti sulle nostre attività. Che dire, per questo report e per quest'anno è tutto, il prossimo Don't Fuck with Mordred che ormai sto promettendo da qualche mese per eh, cause di forza maggiore non è stato possibile realizzarlo quest'anno, sarà una delle sorprese dei primi mesi del 2019, quindi aspettatelo eh, senza paura. E quindi ancora una volta buon Natale, buon anno, grazie di avermi seguito e eh, statevi bene. Ciao!